Eh, benvenute e benvenuti a questo momento di confronto e di scambio che insieme alle colleghe coorganizzatrici Cecilia Nubola ed Dallena Tonezzer abbiamo voluto dedicare a un tema che non ha mai smesso in questi mesi di occupare le pagine di cronaca, segnalando nel quadro di emergenza generale una costante, cioè non soltanto il ricorrere di episodi di violenza a danno delle donne entro le mura domestiche, e nello spazio virtuale della rete violenze agite soprattutto nel primo caso da soggetti che nella stragrande maggioranza sono uomini in una relazione di prossimità eh, con le vittime ma anche una certa rappresentazione e narrazione dei fatti. Faccio un esempio molto immediato. Il sito dell'Istat riporta un comunicato stampa facilmente reperibile dal titolo violenza di genere al tempo del Covid-19, le chiamate al numero verde 1522, e che riporta nell'incipit, e cito, durante il lockdown sono state 5031 le telefonate valide al 1522, il 73% in più sullo stesso periodo del 2019. Le vittime che hanno chiesto aiuto sono 2013, più 59%, tale incremento non è attribuibile necessariamente a maggiore violenza, ma alle campagne di sensibilizzazione che hanno fatto sentire le donne meno sole, fine della citazione. E sono righe densissime alle quali bisognerebbe dedicare un intero seminario, ma quello che colpisce a una prima lettura, almeno quello che mi ha colpita personalmente, è oltre alla lettura che minimizza il nesso ipotetico tra incremento di violenze e di convivenze forzate in conseguenza delle misure restrittive, anche in tutto il testo l'assenza di qualunque riferimento ai soggetti attori della violenza. Eh, gli attori della violenza, come accade assai di frequente nel discorso comune, non compaiono come se si trattasse di far sentire le donne meno sole di fronte a un nemico invisibile, eh, disincarnato, senza un volto né eh, una intenzionalità propria, senza una storia eh, dal quale le vittime sarebbero tenute a salvarsi. E proprio su questo soggetto eh, sfuggente, l'ultimo numero, eh, il 18 fascicolo 2 del 2019, Genesis, la rivista della società italiana delle storiche riflette, dedicando una serie di saggi, sei più l'introduzione, curati da Laura Schettini e Domenico Rizzo, al tema maschilità e violenza di genere. Il volume al quale ho avuto il piacere di contribuire insieme a Susanna Mantioni, Christel Radica, Andrea Sortino, Cecilia Nubola e Mauro Giori, ripercorre una storia secolare che si affronta risalendo al pensiero del primo cristianesimo sul matrimonio arrivando all'Italia del secondo novecento attraversando norme religiose e secolari, pratiche, saperi come quello medico, eh, istituzioni, il matrimonio, eh, i luoghi della giustizia e della cura, linguaggi e immaginari, la letteratura e il cinema. L'uscita del numero monografico di Genesis ci offre l'occasione per osservare insieme a Barbara Poggio lo stato presente della questione alla luce della sua profondità storica. Questa iniziativa vuole inserirsi su una linea di continuità con una serie di incontri che dal 2018 l'Istituto Storico Italo-Germanico e la Fondazione Museo Storico del Trentino organizzano sul tema della violenza di genere solitamente in occasione della giornata mondiale per l'eliminazione della violenza contro le donne e che vedrà un prossimo appuntamento il 18 novembre eh, di questo anno. Vi anticipo eh, intanto la data e eh, l'incontro avverrà nelle modalità che la situazione sanitaria ci consentirà per allora l'auspicio è ovviamente di potersi vedere in presenza mantenendo la possibilità a chi non sarà nei paraggi di potersi collegare. Eh, abbiamo strutturato l'iniziativa di oggi prevedendo i primi tre interventi delle relatrici e del relatore seguiti da un primo giro di sollecitazioni eh, delle organizzatrici e poi dalle domande dei partecipanti, delle partecipanti, dalle osservazioni, dai commenti che potrete scrivere nella chat e che avrò eh, cura di leggere. Prima di dare la parola alle relatrici e al relatore tengo a ringraziare la collega Camilla Tenaglia per. Il supporto tecnico eh, prezioso e per la regia che ci consente di svolgere l'incontro in questa modalità e la segreteria dell'Istituto Storico Italo-Germanico. Vi ricordo nuovamente di tenere sempre spente le videocamere, di silenziare i microfoni per non appesantire la connessione e avverto che questa prima parte dell'iniziativa verrà registrata e la registrazione terminerà con l'inizio delle vostre domande. Do quindi la parola a Barbara Poggio, che ringrazio per aver accolto il nostro invito e che introduco molto brevemente per non togliere ulteriore spazio agli interventi. Professoressa ordinaria presso il Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell'Università di Trento, prorettrice alle politiche di equità e diversità dello stesso Ateneo e qui fra l'altro coordinatrice del Centro di Studi Interdisciplinari di Genere. I suoi attuali interessi di studio riguardano principalmente il rapporto tra genere e carriere scientifiche e le politiche di genere all'interno dei contesti lavorativi e lascio quindi eh, la parola a te Barbara Gra grazie ancora benissimo <ride> grazie Fernanda, buongiorno a tutte e a tutti e noi nella, in questo intervento introduttivo e breve insomma in cui eh, si sì, sì, cerca anche di dare insomma, una, un frame, una cornice alla riflessione di oggi, e abbiamo giocato sulla parola anche nel titolo pandemia perché mh, vorrei proprio in realtà concentrarmi su quello che è successo eh, in, questi, in questi mesi che ci offre poi una eh, chiave anche di riflessione per eh, ragionare più, più in generale sul fenomeno e per farlo poi con la profondità che i due relatori che mh, mi seguiranno, mh, sono, sono certa, sarà, sapranno fare. E, ecco, io mh, vorrei partire proprio da, da quello che è successo in questi mesi, perché per chi lavora eh, nell'ambito delle scienze sociali, i momenti di crisi, i momenti di rottura, sono da sempre eh, degli oggetti di studio eh, particolarmente interessanti, privilegiati, perché rappresentano eh, una, una specie di, di cartina al tornasole che ci consente poi di comprendere, e di spiegare quelle strutture e, e quei processi sociali che eh, caratterizzano, che attraversano la eh, cosiddetta... Eh, normalità, insomma, ehm, interrompono questi eventi il flusso di una, di una quotidianità, eh, di, di pratiche, di, di situazioni eh, quotidiane che proprio per questo magari facciamo più fatica a vedere, ci consentono di far emergere quelle che sono le disfunzioni, le ambivalenze e, e gli squilibri esistenti nella realtà. No? Quindi eh, si studiano per esempio i divorzi e le separazioni per comprendere meglio quelle che sono le dinamiche familiari. Eh, studiamo gli incidenti e le catastrofi, come il Covid, in questo caso, per comprendere meglio quali sono le dinamiche, le dinamiche organizzative. E al tempo stesso eh, queste situazioni ci eh, eh, pongono, noi, ma la società in generale, insomma, di fronte a scenari alternativi, quindi se da un lato rischiano di generare eh, un inasprimento di, delle asimmetrie già esistenti dall'altro però possono anche trasformarsi in opportunità per innescare dei processi di, di cambiamento e di, e di rigenerazione eh, tutto questo vale appunto anche per l'emergenza che abbiamo vissuto e la cui coda stiamo ancora vivendo e per le sue implicazioni rispetto all'inasprimento di molte disuguaglianze sociali tra cui in particolare quelle, quelle di genere e i dati che eh, abbiamo ad oggi, che sono stati raccolti in questi, in questi mesi, eh, che io stessa sto cercando di monitorare proprio per, per l'interesse del fenomeno, eh, in effetti ci mostrano come, eh, come l'emergenza sanitaria eh, e anche quella socio-economica che oggi segue hanno avuto e avranno un impatto profondissimo sul piano, sul piano del genere eh, ma un impatto che non è appunto qualcosa di nuovo ma che è semplicemente il portato di squilibri, eh, squilibri già esistenti eh, cito eh, alcuni eh, aspetti e poi mi, mi, mi porto sul, sul tema centrale, ma credo che anche definire questo corollario, questa cornice insomma, di, di situazioni ci offre già un elemento in cui situare la nostra, la nostra riflessione. Eh, si, è, si è detto che i maggiori rischi professionali corsi dalle donne durante il lockdown eh, erano la, la conseguenza della loro maggiore presenza negli ambiti più esposti, no? come la sanità, l'assistenza, eh, e questo è un elemento che ci consente di, di vedere un fenomeno sottostante, già presente, la segregazione occupazionale di genere. Eh, si è detto anche che eh, i maggiori rischi di uscita delle donne del mercato del lavoro, oggi eh, che l'emergenza sanitaria è superata, riguarderanno ancora una volta soprattutto le donne, perché ad essere colpiti sono i settori eh, solitamente noti come anticiclici, quelli dei di servizi alla persona in cui le donne sono presenti, quindi anche qui segregazione occupazionale. A questo si aggiunge il problema del sovraccarico di cura per coloro che lavoravano da casa eh, in questa forma che è stata definita smart working, ma di smart non aveva, non aveva molto. Eh, vista eh, la chiusura delle scuole, eh, su cui tra l'altro anche oggi si discute su, sui giornali, e al tempo stesso la necessità di tutelare quelli che sono i principali servizi per le famiglie che sono, che sono i nonni nel contesto italiano. Eh, e quindi eh, le, le donne hanno continuato ad avere sulle spalle l'impegno di cura. Qui un altro elemento di, di squilibrio, non nuovo, ma presente, che si è accentuato. E ricordo brevemente anche l'esclusione delle donne da molti dei comitati chiamati a pianificare il futuro con qualche pezza poi messa, messa dopo così come dai tanti eventi su cui si riflette sul, sul, sul, sugli scenari post-covid post anche qui un elemento un, come dire l'indice la, la conseguenza di uno squilibrio presente nella società dove i soggetti hanno diversa voce a seconda dell'appartenenza dell di genere e, e vorrei anche richiamare un ulteriore aspetto che, che in qualche modo ci, eh, ci avvicina ancora di più al tema di oggi, riguarda la riduzione di accesso eh, a, ad alcuni diritti, in particolare al servizio di interruzione volontaria di gravidanza delle donne, eh, un diritto appunto delle donne eh, conquistato con, con molta fatica e che è da sempre ha trovato eh, resistenze, in particolare nel nostro paese, pensiamo all'elevato numero di obiettori, e che in questa fase eh, non solo è stato limitato per ragioni più o meno strutturali, le difficoltà di accesso anche agli ospedali, diciamo, ma eh, in diversi contesti, per certi versi, almeno a voce, insomma anche in Italia, è stato messo, messo in discussione. Ecco, vengo così proprio alla questione al centro dell'incontro di oggi, che però mi sembra si intrecci molto. A diverse tra quelle a cui ho brevemente fatto cenno perché sono in qualche modo tutte riflesso di un background culturale che eh, vede una profonda permanere di una profonda simmetria di genere nella nostra e anche in altre, in altre società e vengo appunto al, al tema della, della violenza domestica e ancora una volta vorrei fare un riferimento proprio al ehm, al lockdown, eh, perché eh, anche in questo caso non ci troviamo di fronte all'emergere eh, di un fenomeno nuovo, eh, non è il Covid che ha generato la violenza, come propriamente poi si è, si è raccontato, in, uh, anche a volte sulla, sulla stampa si è, si è detto, ma eh, è quello che abbiamo visto il suo inasprimento in conseguenza di alcune criticità legate all'emergenza, all un inasprimento che eh, non, trova, non ha trovato un contesto pronto, eh, pronto ad affrontarlo. Eh, in, realtà, in realtà, che la violenza aumenti nelle situazioni di crisi sociale non è, non è una novità. Ne Abbiamo varie evidenze, lo, ce, lo, ce lo dicono molti studi. Eh, le ragioni di solito vengono associate all'aumento eh, del, dello stress psicologico, anche dello stress finanziario in generale all'aumento dell'incertezza e a una uh, generata, generalizzata perdita di, di controllo sulla propria vita, un sentimento che in questa fase abbiamo avuto tutti, ma in alcune situazioni diventa più forte più pericoloso. Eh, e questa era una uh, crisi uh, ancora più particolare da questo punto di vista, perché non solo appunto c'era un senso di incertezza, ma c'era la reclusione entro le mura domestiche, quindi questo mantra che è circolato, che molti di noi hanno sottoscritto anche del io resto a casa, hashtag io resto a casa, in realtà non era mh, molto rassicurante eh, soprattutto per chi eh, viveva in situazioni o vive in situazioni di violenza domestica. La reclusione espone le vittime infatti a, eh, a, alla costante presenza dei loro, dei loro carnefici. E, e aumenta anche l'occasione di, di prossimità familiare. Anche in situazioni di normalità, quindi fuori da, dalle crisi, ci sono anche qui molti studi che rilevano un aumento della probabilità di episodi di violenza nei fine settimana, eh, oppure la sera, alle prime ore del mattino, nelle vacanze, insomma in, in tutti quei momenti di, eh, di contiguità. E, mh, ci sono adesso appunto varie evidenze su cosa è successo durante, durante questa emergenza, richiamo in particolare l'Organizzazione Mondiale della Sanità che ha eh, eh, sottolineato come l'emergenza abbia generato un rilevante incremento eh, dei casi di violenza domestica e poi declinato anche, offerto dati relativi ai, vari, ai, ai diversi paesi. Insomma, le prime evidenze ci sono arrivate proprio dal, dal primo paese colpito, dalla, dalla Cina, che già a marzo riportava un raddoppio delle violenze domestiche dall'inizio della quarantena. In altri paesi si è parlato di un aumento di almeno 30%, poi diciamo che a bocce ferme avremo i dati più, più definitivi, ma che sia il fenomeno si è aumentato, l'abbiamo visto ampiamente. E a questo si aggiunge anche, ehm, oltre al tema appunto della, della crisi, il problema dell'isolamento e del fatto che l'isolamento riduce la possibilità di chiedere aiuto e di accedere a forme di supporto sociale e psicologico eh, a causa del fatto che si vive insieme a, eh, ai maltrattanti, insomma ai mariti, ai compagni, ai conviventi violenti e eh, anche in questo caso, già prima le ricerche ci dicevano che in periodi di vacanza, nei giorni festivi, le chiamate solitamente si, si riducevano, proprio per questa eh, ragione. E ci sono per esempio dati statunitensi dal National Domestic Violence Outline che hanno eh, osservato come durante il lockdown molte donne denunciavano che il partner maltrattante utilizzava proprio l'epidemia come scusa per isolarle eh, ulteriormente. E, e a queste preoccupazioni si sono aggiunte anche quelle relative all'esposizione dei bambini alla violenza assistita, e proprio eh, a seguito della condivisione prolungata degli spazi dei maltrattanti anche, anche con i figli. Se poi noi concentriamo l'attenzione in particolare su quello che è successo in Italia, sul contesto italiano, vediamo come eh, nelle prime settimane di lockdown le, le chiamate ai numeri di soccorso sono diminuite sensibilmente eh, inizialmente di oltre, oltre la metà e, e gli operatori raccontavano di telefonate fatte in situazioni eh, molto problematiche parlando sottovoce, nelle, nelle docce, insomma in situazioni eh, precarie anche più, più del solito insomma da subito era emerso eh, un quadro problematico eh, che però, sottolineo ancora una volta non va attribuita alla sola emergenza, ma rappresenta un uh, elemento di inasprimento uh, di, di un problema in realtà già, già, presente, già presente. Questo aveva appunto subito allarmato molto tutti gli addetti al lavoro eh, che si erano attivati così da cercare di affrontare il problema, eh, anche cercando di sensibilizzare la politica. Qualcosa è stato fatto, anche se non abbastanza, e vengo a un ulteriore punto che vorrei eh, sottolineare. E come come, come diceva all'inizio e, e come in realtà spesso ci si è detti durante l'emergenza sanitaria, credo, eh, credo a volte anche con, con un eccessivo ottimismo, le crisi possono rappresentare anche delle occasioni di cambiamento e forse anche su questo appunto possiamo, possiamo dire qualcosa. E in, in primo luogo direi che in, la forte attenzione che è stata richiamata dal mondo dei servizi e delle associazioni, eh, impegnate sul, uh, sul terreno della prevenzione della, della violenza, rispetto alla dimensione e alla gravità che questo fenomeno stava ehm, avendo, ehm, ancora più forte insomma, di quanto già in situazioni di, di normalità è, è presente. E, mh, ha fatto sì che eh, si siano ottenuti alcuni risultati che potranno poi continuare ad essere utilizzati anche, anche in futuro. E mi riferisco eh, ad esempio ad alcuni dispositivi normativi come, come quello che è stato adottato a, a Trento e che è relativo al trasferimento, al trasferimento dei maltrattanti, che è poi è stato in qualche modo anche richiamato a livello eh, nazionale. Ma anche eh, al maggiore ricorso a eh, strumenti tecnologici nella segnalazione degli episodi di, di violenza. E, a livello nazionale, sapete, insomma, la, la, la commissione femminicidio del Senato, che è molto attiva su, su questi temi, è riuscita a, a, a far includere insomma, nel nella legge eh, Cura Italia anche uno, uno stanziamento eh, significativo, anche se probabilmente non sufficiente, per sostenere le case di rifugio anche per avere garanzia che non si sospendesse l'iter di allontanamento immediato eh, dalla casa familiare per l'autore di, di violenza si è lavorato per garantire degli incontri protetti in remoto nell'impossibilità di, di avere presente un assistente sociale e, e, e diciamo i vari, i, da un lato i vari soggetti che già lavorano su questo come centro antiviolenza hanno eh, sviluppato diciamo migliorato la loro capacità di entrare in contatto con, con, con le donne, con, con le vittime, attraverso software, email, insomma, attraverso strumenti eh, digitali. E molto ha lavorato anche l'app del 1522, l'app la, u -Pol della, della Polizia. E, e, Tant'è che, appunto, come citava appunto in apertura Fernando Alfieri, eh, l'Istat segnala questo dato del di un aumento del 73% delle, delle chiamate eh, legato appunto a, a questa, questa campagna. A questo aggiungo per esempio anche la, la campagna che è mutuata dalla Spagna della richiesta della mascherina 1522 nelle farmacie e, e sono nate anche tutta una serie di altri strumenti la guida c'è in Italia sulla solidarietà di vicinato e ci sono insomma tutta una serie di, di app, di strumenti che hanno cominciato a essere sviluppati in Italia ma anche ma anche in altri, in, altri, in altri paesi. Ecco, una delle lezioni diciamo, eh, acquisite appunto da, dall'emergenza potrebbe proprio essere questa, eh, che mh, è importante, eh, è possibile sviluppare anche tutta una serie di strumenti che consentano di eh, lavorare sulla prevenzione, sul contrasto eh, alla violenza, aumentando i canali di, eh, di comunicazione. Chiudo eh, riprendendo anche quello stimolo eh, che, che Fernanda Alfieri ha lanciato nel, nella, sua, nella sua apertura eh, rispetto al fatto che in ogni caso non va mai dimenticato che le, le risposte non possono essere soltanto appunto di tipo eh, tecnologico, non possono essere solo dispositivi, non possono essere solo, solo leggi, ma eh, il principale eh, lavoro che viene richiesto per poter incidere sul fenomeno della violenza, e qui torna anche insomma alla partenza della, della, della mia riflessione, stanno in un cambiamento di tipo, di tipo culturale. Il problema ormai è noto, insomma, eh, e mi spiace anche che proprio a Trento in questi giorni ci sia stato un dibattito su questo, in cui si è... Eh, si è detto che, la, che il problema è la violenza, ma non è la cultura. In realtà, il problema della violenza è la cultura e è dalla cultura che, che, bisogna, che bisogna partire. Quindi, benissimo, tutti gli strumenti, benissimo, appunto, le, le norme, ma eh, se non si, non si lavora e non si lavora in modo significativo su sul cambiamento culturale sarà veramente difficile riuscire a scardinare questo tipo, di, eh, questo tipo di, di problema. Lavorare in una prospettiva culturale vuol dire lavorare con i ragazzi, lavorare con le scuole, Trento ha una tradizione su questo che purtroppo è stata, eh, è stata interrotta, eh, lavorare sui media, lavorare su, sulla comunicazione, lavorare su come eh, questi fenomeni vengono raccontati attraverso, per esempio attraverso la stampa, o, o i social, quindi eh, diciamo che ehm, ecco, senza questo eh, impegno forte sul piano culturale o quando addirittura si recede rispetto a iniziative che sono, che sono già state attivate la, la speranza diciamo, di, di poter apportare un, un effettivo cambiamento si, si riduce. Bene, per ora mi, mi fermerei qui. Eh, grazie Barbara Poggio per averci offerto questo quadro tra Italia e mondo dello stato attuale della questione. Eh, ricordo nuovamente a tutte e a tutti di spegnere le telecamere e di silenziare i vostri microfoni. Eh, do la parola a Laura Schettini, che è dottoressa di ricerca in storia delle donne e dell'identità di genere. È redattrice di diverse opere dell'Istituto dell'Enciclopedia Italiana Treccani, fra le sue pubblicazioni ricordo la curatela insieme a Simona Feci del volume La violenza contro le donne nella storia, contesti, linguaggi politiche del diritto, secoli XV e XXI, e la monografia Turpi Traffici, prostituzione e migrazioni globali 1890-1940 è uscito pochi mesi fa. Grazie a te la parola Laura. Grazie, grazie Fernanda. Buongiorno a tutte e a tutti. E prima un doveroso ringraziamento al Museo Storico del Trentino e alla Fondazione Bruno Kessler per questa occasione perché mi sembra molto tempestiva e molto importante una eh, un'occasione di discussione e di mh, riflessione collettiva come è questo, eh, questa iniziativa intorno alla violenza eh, quando ancora l'emergenza Covid è in, è in corso con tutte quelle implicazioni che Barbara eh, ha appena mh, evocato e illustrato io eh, appunto come, come ha detto Fernanda e, e come lascia intuire bene il mh, il volume, il fascicolo da cui eh, in qualche modo prende anche un po' le mosse questa, questa iniziativa o quantomeno lo, lo spunto questa iniziativa che è il fascicolo di Genesis che è la rivista di, eh, della Società Italiana delle Storiche eh, uscito nel dicembre del 2019 che è proprio maschilità e violenza di genere ehm, è diciamo, un fascicolo di eh, ricerca e di sintesi storiografica intorno a questo tema, eh, per cui io e Domenico Rizzo interveniamo in questa occasione provando a far dialogare eh, quelle che sono le nostre competenze, ma anche la nostra cassetta degli attrezzi, eh, con riflessioni di altre discipline e anche eh, sollecitate dall'attualità. Dall Quindi la nostra è una prospettiva storica e... Eh, il tentativo forte che ci ha animato anche nella composizione e nel lavoro intorno a questo fascicolo è eh, molto banalmente cercare di comprendere come mh, la storia, la ricerca sul passato eh, può aiutarci anche a immaginare delle, non solo una comprensione dei, dei fenomeni eh, attuali ma perché no anche una eh, messa a punto di mh, politiche di contrasto efficaci e da questo punto di vista eh, prenderei spunto da tre parole chiave che mi sembra siano uscite immediatamente fuori eh, tanto dall'intervento di Fernanda eh, che di Barbara, vale a dire eh, maschilità, Fernanda nella sua introduzione ha evocato eh, il fatto che certamente la violenza di genere, la violenza contro le donne, ehm, è un tema che oggi ha acquisito una rilevanza mediatica, scientifica che prima era eh, certamente non pari a questa, e, diciamo. Era un tema eh, chiaramente molto trascurato eh, dagli studi della storiografia, ma anche dalla, dal dibattito pubblico. Negli ultimi anni è lievitato notevolmente, eh, e però ci sono delle zone che rimangono in ombra e che. In verità, eh, diverse riflessioni, diverse, eh, sì, diverse elaborazioni degli ultimi anni hanno mostrato come siano invece cruciali. E la principale è sicuramente quella della maschilità, vale a dire eh, dalla scena della violenza tende a scomparire il maschile, tende a scomparire il soggetto attore della violenza e, mh, abbiamo una messa importante di studi che sono... Ehm, cresciuti negli ultimi anni che hanno indagato la dimensione strutturale, normativa, le pratiche sociali della, eh, della violenza, <coughs> scusate, però la, la maschilità, eh, il modo in cui questa violenza eh, ha a che vedere con la costruzione e, e, e l'espressione della maschilità è un tema che è rimasto eh, grandemente in ombra, ed è rimasto grandemente in ombra non soltanto nella, eh, nella lettura delle società contemporanee e degli scenari attuali, ma è rimasto in ombra anche nella ricostruzione e nella narrazione del, del, del passato. E a noi, eh, Domenico, Rizzo e, e me, è sembrato centrale invece mettere è sembrato importante mettere al centro questa dimensione della maschilità immaginandola proprio come, il, come dire, il, il punto di intersezione tra altre due dimensioni che sono quelle che mi sembra siano state immediatamente eh, evocate, vale a dire la dimensione della diseguaglianza dei nessi che la storia della violenza e la realtà della violenza ha con la dimensione della diseguaglianza e con la dimensione della eh, della cultura cioè se noi non indaghiamo la maschilità, il modo di costruirsi e di esprimersi della maschilità non riusciamo a capire come la diseguaglianza strutturale la diseguaglianza normativa la diseguaglianza sociale la, di, la diseguaglianza eh, culturale, economica diventi atto cioè diventi atto e diventi legittimazione della, eh, della violenza in questo senso eh, noi con, con questo numero abbiamo voluto mettere eh, sotto osservazione proprio la dimensione della legittimazione della, eh, della violenza, ma della legittimazione maschile. Cioè Ci interessava provare ad aprire una pista di riflessione, una stagione di riflessione sulle eh, forme di legittimazione che gli uomini fanno proprie della violenza e che in qualche modo eh, sentono che legittimano atti, comportamenti e, e pratiche sociali violente, perché ci sembra che la dimensione del, della diseguaglianza e del legame stretto tra violenza e diseguaglianza oggi possiamo dire che è stato eh, credo adeguatamente messo eh, a tema dalla ricerca, dalla ricerca sociologica, storica ma anche criminologica, per cui eh, certamente abbiamo indagato come eh, e abbiamo molto chiaro come eh, non possiamo comprendere la violenza di genere la violenza contro le donne se non guardando al modo in cui per esempio eh, la famiglia è costruita ed è costruita storicamente, è costruita nei secoli ma è tuttora costruita eh, per cui in, uh, seguendo un principio gerarchico e, ehm, e perché no, di diseguaglianza eh, tra i generi e, e al suo interno in questo senso credo che la, la ricerca intorno a istituti importanti come eh, appunto tanto le norme civili quanto le, le, le norme eh, penali però i, ricerche che hanno messo in luce abbastanza chiaramente come eh, l'istituto del capofamiglia ehm, siano stati fondamentali nella storia della, eh, della violenza proprio per costruire questa eh, gerarchia, ma anche la potestà paterna e non genitoriale che nelle nostre società è arrivata eh, solo in anni recenti. Eh, ecco, io credo che questa dimensione della costruzione gerarchica della famiglia nella storia come eh, luogo primario da cui guardare è un tema che è stato sufficientemente esplorato negli ultimi anni in, queste, in questa stagione di studi che ha abbracciato la, la violenza delle donne eh, la violenza contro le donne e, e la violenza di genere. Analogamente credo che molto è stato detto anche sulla, eh, sulla spinta del movimento femminista degli anni 70 intorno alla eh, dimensione sessuale della violenza, che è in qualche modo legata eh, ugualmente alla, alla violenza eh, familiare e alla costruzione della famiglia, però eh, anche questa dimensione del, del corpo delle donne come bene maschile, della sessualità femminile come eh, diciamo qualcosa dove si, eh, si annida e risiede l'onore familiare e quindi ehm, in qualche modo ehm, un, un legame questo tra onore familiare e sessualità femminile che innerva la storia della violenza fino ad avere come dire, manifestazioni nella nostra norma penale che sono sopravvissute eh, fino agli anni 90 fino alla fine degli anni 90 del secolo scorso faccio riferimento al fatto che per esempio noi abbiamo avuto una legge sulla violenza sessuale che ehm, ha sanzionato la violenza sessuale come offesa contro la morale e non contro la persona e proprio perché attingeva a questo patrimonio secolare di, ehm, di, di concettualizzazioni che volevano la sessualità non come un un bene e una libertà individuale, ma come eh, un bene familiare. Ecco, a me sembra che queste dimensioni della, mh, come dire, della sessualità, della natura familiare, della, della violenza, ma del nesso stringente con, eh, con la diseguaglianza, siano eh, come dire, dimensioni sufficientemente esplorate, sono fiorite negli ultimi anni pubblicazioni, anche, eh, lo ripeto, di, non, non necessariamente di... Eh, di natura storiografica, ma eh, c'è un numero recente di studi su, della questione criminale curato da Emilio Virgilio, Enrica Rigo e Lucia Re, ehm, dedicato proprio alla violenza maschile contro la donna. C'è un bel volume pubblicato dal Mulino sulla violenza alle donne eh, seguendo una prospettiva medievale. Questo per citare solo gli ultimi titoli, ecco, mi sembra che eh, ci sia. Mh, come dire, una proliferazione del, del dibattito. Eh, rimane ancora molto da indagare eh, ed è questa la ragione di un, di un fascicolo interamente dedicato alla maschilità eh, e su cui immagino che Domenico dopo di me potrà dire molto di più, eh, su come questa di, dimensione della legittimazione normativa della violenza, questa ehm, legittimazione anche eh, istituzionale della violenza, eh, del farsi de della violenza nelle istituzioni, eh, come questa dimensione di legittimazione eh, diventi poi comportamento e atto eh, pratico, e incarnato eh, dagli, dai soggetti, dagli uomini. Ecco, in questo intorno a questa domanda, ho provato a, eh, come dire, a lavorare mettendo. Come dire, in moto diverse competenze e diverse, eh, diverse anche metodologie della ricerca storica. Per cui in, in questo fascicolo, per esempio, abbiamo voluto ehm, dare egualmente spazio a una serie di ricerche e di riflessioni che guardassero eh, allo scarto tra norma e pratica sociale, per cui vedere cosa poi. Eh, nei singoli contesti succede eh, sulla scena della violenza e anche però non solo storia sociale anche storia delle emozioni e qui mi sembra importante dire che intendiamo la storia delle emozioni come una ehm, di suggestione di spunti utilissimi per indagare la, eh, la, la violenza di genere perché ci permette eh, di eh, in modo in cui una serie di costruzioni culturali, penso alla costruzione dell'onore, ma anche alla costruzione della, della alla retorica della passione, del, dell'amore, eh, diventino eh, ingredienti della, della violenza. E, la, la storia di quanto l'onore abbia pesato, come il senso dell'onore abbia pesato nella storia della violenza, eh, è forse più facilmente eh, come dire ehm, in qualche modo individuabile pensiamo alla sopravvivenza anche in molte culture contemporanee del delitto d'onore no? eh, nella nostra società nella nostra società italiana il delitto è sopravvissuto fino al 1981 quindi non abbiamo bisogno di andare a vedere per forza eh, culture altre però ehm, questa dimensione dell'onore è una dimensione forte che chiama in causa i, eh, i sentimenti, le emozioni degli uomini eh, che agiscono eh, la violenza. Negli ultimi anni abbiamo sentito eh, in qualche modo quasi sostituire la retorica dell'onore con quella della passione. Cioè molto nei mezzi di informazione negli ultimi anni eh, è stato evocato di quanto la violenza maschile contro le donne sia qualcosa che manifestazione di un eccesso di passione, di un eccesso di amore, di un amore distorto, ma comunque attingendo a un serbatoio di eh, emozione e sentimenti. Ecco, alcuni dei saggi presentati in questo volume provano a disarticolare proprio questa eh, equazione quasi, come dire, ehm, de-responsabilizzante tra eh, sentimento e, e violenza, cercando di eh, comprendere e anche eh, svelare in qualche modo, decostruire come i sentimenti e eh, le parole che eh, nel, nel corso del, dei secoli sono state eh, arruolate intorno alla violenza di genere, siano essi stessi il riflesso di eh, culture e contesti sociali eh, specifici, per cui eh, la maschilità diventa un, in questo senso un punto di osservazione privilegiato per cogliere proprio il modo in cui diseguaglianza, ehm, cultura, sentimenti, eh, giocano e, e si condizionano reciprocamente tra loro, tra loro fino a diventare eh, atto violento. E io credo sia in questo senso una, una riflessione, un, un fascicolo che ancora Ehm, come dire, getta dei de semi ma non, non è certo il punto di arrivo di una riflessione storiografica avanzata perché eh, ancora mancano molti studi, molti studi eh, devono essere fatti tanto per l'età contemporanea quanto per eh, l'età moderna o medievale ehm, intorno a questi, a questi temi però eh, diciamo, diciamo che sia un, un primo passo eh, per fare proprio quell'operazione che evocava Fernanda all'inizio, ma anche Barbara, cioè di mettere al centro, quando affrontiamo il tema della violenza, eh, gli uomini, la maschilità, eh, la dimensione della diseguaglianza, la dimensione della, eh, della cultura, cioè tenerle tutte e tre in, insieme senza eh, sbilanciarsi eh, verso l'una piuttosto che verso eh, l'altra. Eh, ci sembra in qualche modo fondamentale per immaginare anche delle, eh, delle azioni e delle politiche di contrasto oggi più, eh, più efficaci credo di aver detto anche troppo, forse anche <ride> di più di quanto mi era consentito e restituirei la, la parola eh, alle organizzatrici per, per poi magari riprenderla successivamente con, con un altro giro di di interventi intorno a delle, a delle domande. Eh, grazie Laura, oltre che per la puntualità, per aver fatto emergere nei loro intrecci la centralità di queste tre dimensioni, maschilità, disuguaglianza, cultura, in particolare la cultura dei sentimenti. E do ora la parola a Domenico Rizzo, che è professore associato di storia contemporanea presso l'Università di Napoli l'Orientale, i suoi interessi di ricerca ruotano intorno alla storia della famiglia e delle identità di genere, fra storia giuridica, istituzionale e delle pratiche sociali. Tra le sue pubblicazioni segnalo Vita di Caserma, Autorità Relazioni nell'Esercito Italiano del Secondo Dopoguerra per i tipi di Carocci. Prego Domenico allora grazie, eh, ringrazio molto anch'io le organizzatrici per, eh, per, per, per questa occasione e eh, ringrazio anche Laura Schettini perché mh, mi ha tolto d'impaccio in, uh, in vario modo. Abbiamo lavorato uh, insieme, pensato insieme uh, fin dal principio questo numero e tutto quello che ha detto uh, Laura Schettini lo uh, condivido mh, del tutto. Vorrei aggiungere pochissime cose uh, di, di riflessione sulla, uh, sulla storia della maschilità e, e, che è davvero molto uh, difficile e uh, in un certo senso la storiografia sulla maschilità sconta ancora una certa uh, ingenuità metodologica. Non solo ci sono pochi studi, ma dal punto di vista della tematizzazione uh, dell'identità del, de, dell maschile e dei suoi cambiamenti nel tempo Uh, la nostra cassetta degli attrezzi non è ancora uh, molto, molto adeguata. E questo uh, si riflette anche nelle mh, si traduce anche in uh, difficoltà quando andiamo ad affrontare un tema così uh, difficile eh, come quello della violenza, in particolare della violenza di, uh, di genere. Ora mh, il dato culturale, il dato culturale è, eh, è uno dei piani che noi utilizziamo per porci il problema della costruzione dell'identità di genere. Cioè, cioè, esiste un livello simbolico eh, culturale molto profondo, Esiste un, poi un piano eh, normativo in tutte le eh, società, naturalmente eh, anche del passato. Esistono istituzioni sociali, eh, la famiglia, il mercato del lavoro, e poi c'è un piano eh, che è quello delle identità soggettive, che si iscrivono, che non possono non iscriversi e non possono non relazionarsi rispetto alla configurazione delle istituzioni fanno i conti con un quadro normativo e fanno i conti con un sistema simbolico-culturale nel quale sono eh, immersi. Ora, perché dico questo? Perché questi piani eh, cambiano con temporalità molto diverse eh, nel tempo. Cioè Sappiamo bene quanto un eh, mutamento sul terreno normativo non si traduce affatto in... Uh, un mutamento automatico o rapido sul terreno delle istituzioni pensiamo a leggi uh, sulla parità uh, dei lavoratori e delle lavoratrici in relazione alla strutturazione di un mercato del lavoro e delle sue asimmetrie in termini di genere c'è sempre un, uh, un odiato ci, cioè ci sono processi complessi e per lo più lenti di adeguamento e questo è ancora più vero sul terreno uh, culturale sul terreno simbolico Uh, cioè, Noi mh, verifichiamo come, mh, non soltanto nel presente, ma uh, in tutte le epoche storiche coesistono sempre come temporalità diverse, una stratificazione di mh, significati e di uh, dinamiche che rinviano a tempi uh, e a temporalità uh, diverse. Ora, per, per essere meno astratto, eh, a me, mi hanno colpito molto eh, di recente delle cose che ho letto a proposito eh, dei mutamenti del rapporto eh, che gli uomini italiani hanno eh, nei confronti della sessualità, della vita sessuale, dell'interazione sessuale anche con eh, le loro partner. Nel corso degli ultimi decenni eh, si direbbe che i maschi italiani in rapporto in relazione al piacere, in relazione alla uh, corporità e all'attenzione, all'ascolto delle loro partner. Di contro, quindi diciamo, immaginiamo un, un mutamento sul terreno della, della vita sessuale vissuta, diciamo così, delle pratiche sessuali. Di contro invece è straordinariamente persistente un certo immaginario che attiene alla sessualità, Uh, maschile, quello di una sessualità um, irrefrenabile, di un bisogno uh, irrefrenabile, che sì, mh, naturale, un'idea di naturalità del proprio uh, istinto, che prescinde poi invece dalla, uh, dai, dai comportamenti concreti, ma questo vale per, per, per la maschilità anche rispetto ad altri aspetti. L'idea uh, di una maschilità naturalmente. Eh, aggressiva che sia pronta al confronto eh, fisico che sia eh, competitiva rispetto agli altri maschi e, eh, e incline all'affermazione alla, alla, all fisica di sé sul terreno degli stereotipi culturali sembra ancora condiviso da moltissime persone anche da quegli stessi eh, maschi che poi nella vita eh, concreta non eh, non adottano per forza questi eh, comportamenti. Ora c'è un piano eh, che ci interessava molto mettere eh, in luce, eh, quando abbiamo scritto il, il call for paper di questo, di questo fascicolo, che attiene proprio alla, eh, a quello che Laura eh, chiamava giustamente l'area di legittimazione eh, culturale della eh, violenza, quello che le persone pensano sia mh, connaturato all'essere eh, uomini e che si traduce poi nella percezione di immodificabilità e che quindi preclude anche la possibilità di eh, pensare a, eh, a un cambiamento, perché gli stereotipi culturali in realtà sono fatti condizionano la uh, realtà e comportano degli, uh, degli effetti. Ora, se c'è un, um, pensando a, a come continuare questo, uh, questa, questa riflessione che abbiamo avviato uh, appena con, uh, con il fascicolo, io um, sento la mancanza di uh, un aspetto, di cui mi sono reso conto uh, di recente, cioè dopo aver lavorato a questo fascicolo, cioè di far, interagire, <coughs> scusate, di far interagire di più il discorso sulla violenza di genere con il discorso sulla violenza uh, to cure. Uh, cioè la violenza è un codice uh, relazionale molto uh, interessante, tutt'altro che uh, eccezionale, che eh, caratterizza tutte le relazioni. e La violenza è sempre di genere. Nella violenza tra eh, maschi, la violenza agita nel confronto tra maschi, nella violenza eh, anche tra donne e quindi anche nella violenza tra uomini e donne, eh, cioè, tenere insieme questi eh, aspetti può essere molto eh, interessante. E qui entrano in campo le, mh, le emozioni. Giustamente Laura diceva la storia delle emozioni. In che modo noi storici possiamo studiare le emozioni? Eh, tranne eh, alcuni che si confrontano, ingaggiano corpo a corpo con la riflessione delle neuroscienze, eh, eccetera. io da storico sociale penso che quello che noi possiamo studiare è che quello che forse eh, ci interessa, per cui siamo più competenti nello studiare l'emozione e studiare le emozioni come azioni, come atti, esprimere un'emozione, esprimere eh, rabbia, agire anche la rabbia attraverso un atto violento è un atto sociale e eh, relazionale che si iscrive in una cultura che risponde a una serie di dinamiche, i cui codici cambiano Uh, cambiano uh, nel tempo e che risente di quella legittimazione di cui, uh, di cui dicevo quindi le, em le emozioni maschili come atti sociali e relazionali della uh, maschilità mi sembra che uh, su questo piano ci sia ancora da uh, lavorare e da uh, riflettere per tornare a quello che volevamo fare con, uh, con questo fascicolo, um, noi ci siamo confrontati con due piani uh, esplicativi, entrambi in qualche misura problematici, cioè se noi proviamo a rispondere a uh, quali sono le cause della violenza di genere, uh, possiamo bene e con molte valide ragioni considerarlo eh, naturalmente un fenomeno eh, strutturale. Si sente ripetere che eh, autori delle violenze sono uomini normali, tra virgolette, sono uomini insospettabili. Sottolinearlo significa rinviare a un carattere non eh, eccezionale, eh, patologico, ehm, bensì fisiologico in qualche misura rispetto alla, a una struttura delle relazioni di genere informato alla simmetria, alla asimmetria naturalmente, e alla uh, svalutazione uh, simbolica, pratica, materiale, economica delle, uh, delle donne. Questo, uh, che uh, è, è inoppugnabile tra noi, credo sia, un punto di vista uh, condiviso, deve fare i conti anche con il rischio di non considerarlo una, un elemento che appartiene alla natura delle relazioni eh, tra uomini e donne, che non sia in qualche misura un, un, un elemento eh, che nell'essere strutturale dal punto di vista sociale, economico, culturale sia eh, immodificabile. E, e qui ci siamo sentiti convocati come come eh, storiche e storici eh, in, nel, nel ragionamento sul eh, mutamento. C'è eh, però un rischio che eh, corrono alcuni, eh, alcuni studi di, eh, che mettono in discussione diciamo così, eh, questo, questo, mh, questa valutazione di carattere strutturale sottolineando la dimensione eh, patologica o la dimensione specifica di alcune categorie di eh, uomini ci sono eh, ricerche che sottolineano come gli uomini violenti non abbiano lo stesso profilo comportamentale dei non violenti sono eh, uomini che nella metà dei casi secondo dati Istat eh, di una decina d'anni fa se mi sembra 2008 gli uomini che commettono violenza eh, domestica di genere eh, nei confronti dei loro partner, nel 50% dei casi hanno avuto problemi con la giustizia per comportamenti violenti anche extrafamiliari. Allora ci sono letture di questo dato che sottolineano la necessità di eh, uscire dal paradigma, diciamo così, di una violenza strutturale e di ricondurlo a fenomeni di eh, devianza sociale o di eh, marginalità o di, eh, sì, di, di uh, devianza associato all'abuso all di uh, alcol, di droga, eccetera. E questo è un piano uh, esplicativo molto, uh, molto pericoloso che arriva fino ad essere uh, negazionista in qualche misura della dimensione di genere della, uh, della violenza. Ora evitare di... ecco, mi sembra che una sfida metodologica e analitica sia quella di dar, dar conto dei contesti e del mutamento dell'insieme di quei fattori da cui sono partito, di quei quattro piani su cui ci muoviamo rispetto all'identità all maschile e femminile, dar conto del mutamento e di quella e di quella uh, complessità senza uh, continuando ad essere capaci di riconoscerne un, uh, un elemento strutturale. C ci sono dei dati, non so, in un, in un libro recente di un sociologo bolognese, uh, Arnaldo Spallacci, Maschi in bilico, pubblicato da Mimesis, si sposa interamente, potremmo dire, questa questa visione quasi eh, negazionista della, della, della, della dimensione di eh, genere, sulla base dei dati eh, di cui vi eh, dicevo eh, poco fa. Si dice, secondo l'Istat, c'è un partner violento in famiglia nel 35% dei casi è violento anche al di fuori della famiglia. E questo ha riprova di, eh, di quella... Di quella i dati si possono leggere anche eh, in un modo opposto, cioè se il 35% è violento al di fuori della famiglia, il 65% eh, non lo è. Se un partner verbalmente abusivo in famiglia lo è nel 25% dei casi anche fuori della famiglia, nel 75% dei casi non lo è. E dunque la uh, questione torna uh, in qualche modo sul, uh, sul dato uh, strutturale, su quella complessità nella costruzione storica delle, delle relazioni interfamiliari eh, sulla quale abbiamo provato a uh, lavorare. Su questo mi uh, fermerei Mm, lasciando più spazio possibile alle domande e alle discussioni, poi vedo che ci sono molte, eh, diverse autrici e un autore anche del, del, del fascicolo eh, con noi oggi, quindi mi sembra più eh, che, che lasciare spazio sia preferibile a blaterare ulteriormente e vi ringrazio Grazie Domenico per l'invito a una messa in dialogo fra le varie culture della violenza per aver messo al centro fra l'altro la questione dell'immaginario, della sua forza plasmatrice dei comportamenti e anche il rischio di sottovalutazione del fenomeno della violenza di genere quando indicato come tendenzialmente marginale o legato alla marginalità sociale. Apriamo ora la sessione delle domande che, come anticipavo, sarà inaugurata dalla collega e coorganizzatrice Cecilia Nubola, che è ricercatrice presso l'Istituto Storico Italo-Germanico, alla quale farà seguito Elena Tonezzer, che è ricercatrice presso la Fondazione Museo Storico del Trentino. Le domande sono rivolte alle relatrici e al relatore ma se gli autori e eh, le autrici dei contributi del volume desiderano eh, i loro interventi saranno benvenuti e poi daremo spazio alle domande che le partecipanti e partecipanti potranno scrivere in chat e se ci sarà tempo intervorerò io a mia volta con un'ultima eh, domanda visto che il tempo corre eh, chiediamo che sia le domande sia le risposte siano nel limite del possibile eh, sintetiche grazie eh, Cecilia. Bene, eh, grazie. Io ringrazio moltissimo Barbara, eh, Laura e Domenico perché i loro contributi sono stati molto interessanti e ci sono tante questioni in ballo. Io tornerei un attimo all'attualità per non perdere tempo e mi rivolgerei in particolare a Barbara, ma anche a Laura e Domenico. Eh, Barbara accennava il fatto che eh, proprio in Trentino, a marzo, quindi in pieno lockdown, c'è stato il procuratore, che è un certo Sandro Raimondi, che ha pr praticamente stabilito che eh, saranno non le donne e i bambini a lasciare la casa, ma sarà l'uomo eh, maltrattante. Eh, mi sembra che eh, nella sua semplicità è una, è una scelta piuttosto interessante. Allora, volevo un attimo capire da te Barbara se eh, si hanno dati su questa su questa cosa, se effettivamente ha funzionato se è un provvedimento che eh, tu sai se, che è stato poi recepito in, in altre regioni d'Italia o se è una questione che viene trattata a livello europeo e poi un po' appunto dare un tuo giudizio perché comunque è di nuovo la magistratura che interviene e non la politica ad esempio ecco non so se sono chiara ma eh, grazie certo grazie allora sì, eh, questa è una decisione presa a Trento da, dal procuratore Sandro Raimondi e il tema appunto è che in caso di violenza domestica non saranno più le donne e i bambini a dover lasciare la casa ma verranno trasferiti appunto gli uomini, gli uomini maltrattanti eh, perché la prassi era appunto che fossero eh, le donne e spesso i bambini a seguito insomma di andare via spesso andare in casa rifugio in qualche modo già direi un'ingiustizia in, in tempi normali tanto più a fronte della, della particolare situazione che si è venuta a creare nell'emergenza nell sanitaria e questo rispettava ancora una volta le radici storiche e culturali l'idea che eh, storicamente le case erano dei maschi quindi la soluzione era portare via le donne per proteggerle e la e relativa prole di cui loro si, si, prendevano, si prendevano cura e in realtà eh, questo è uno strumento, non è che Sandro Raimonti se è inventato, ma uno strumento che è già presente nel codice penale, ma che appunto non veniva, non veniva utilizzato. Quindi la novità è stata quella di prendere una posizione netta eh, rispetto a questo a fronte dell'emergenza e dire appunto saranno, eh, saranno gli uomini a, a, ad andare via. Ed è un cambio di paradigma eh, importante che eh, spero insomma, poi mh, continua ad essere anche adottato a, a emergenza finita. Rispetto alla politica, appunto la, di fatto la normativa già lo prevedeva, ma non c'era una sollecitazione in questo, in questo, in questo senso, eh, quello che è stato fatto è eh, tra l'altro una delle Persone che ha lavorato su questo, è una senatrice trentina che credo avesse anche appunto un collegamento con, con i procuratori, ha portato anche a livello nazionale lei è nella commissione femminicidio e, e nel eh, decreto cura è stato sottolineato anche la necessità di andare in questa, eh, in questa direzione, quindi in qualche modo. C'è stata un'attenzione ex post e, e la speranza è che si continui ad andare in questa direzione. Se posso, eh, eh, Cecilia, solo eh, collegarmi, approfittare del fatto che ho voce, e lo, ma lo faccio brevemente, per riprendere un po' il tema che, che non avevo toccato sapendo che poi sarebbe stato approfondito dopo, della, della maschilità, però è un ambito su cui mi è, mi è capitato, insomma, il in passato di lavorare, ed è un tema che mi interessa, mi interessa molto, perché da sempre penso che se non si lavora sulla maschilità, sulla mascolinità, insomma, come la si vuole chiamare, non eh, è veramente difficile produrre quel cambiamento culturale a cui accennavo prima. E mh, volevo richiamare un altro uh, lavoro, sempre su, su questo tema, il, la riflessione portata avanti negli anni anche da, da Stefano Cicchi, su questo, che eh, fa un, un ragionamento che mi sembra interessante rispetto anche alla retorica giustificatoria che c'è rispetto alla violenza, alla violenza di oggi. No? Questa, questa rappresentazione un po', un po' diffusa, spesso sostenuta anche da alcuni cosiddetti esperti, diciamo che, eh, che vede i maschi di oggi eh, frustrati, depressi, intemoriti dalla, dalla perdita de, de, del ruolo, da, da, dalla loro virilità e anche un po' oggetto spaventati, oggetto di, di, di aggressione da parte de, di un femminismo che, che è esagerato, che è, andato, che è andato oltre e minacciati anche da, da, dal confronto con una, eh, con una sessualità femminile sempre più, più disinvolta ed aggressiva. No? E quindi eh, retorica giustificatoria perché si dice la, l, queste reazioni anche di rancore che a volte si traducono anche in violenza sono... Uh, sono collegate a questi aspetti e possono anche poi essere lette per uh, ragionamenti più, più generali rispetto all'aumento della violenza, ma anche all'aumento dell'adesione a movimenti reazionari o, o nostalgici. E, e Mi piace eh, richiamare anche la, la, la contronarrazione che, che, che, che, fa, eh, che fa Stefano Ciccone su questo, in cui in realtà il cambiamento non, non, non può essere visto, non va visto solo, eh, come, come, come perdita ma invece come una possibilità di uscire da, dalla gabbia e dei vincoli che, della, de, della visione tradizionale che l'ordine simbolico di genere tradizionale ci pone della maschilità e, e dare spazio a una modalità sono citate prima le emozioni per esempio di, eh, di gestire le emozioni eh, e riconoscere la capacità anche di cura da parte eh, da parte degli uomini dare spazio ad altre forme di, di maschilità e non solo, quella, non solo a quella egemonica. Questo può, può avvenire, qui ritorno a mh, quanto dicevo prima, attraverso percorsi eh, di sensibilizzazione e di, di educazione che lavorino proprio sull'autoreflessività e sulla, eh, sulla consapevolezza critica. Eh, grazie Barbara Poggio, eh, darei la parola eh, ad Elena Tonezzer, se non ci sono da parte di Domenico e Laura osservazioni da aggiungere, ma magari possono farlo eventualmente dopo la domanda di Elena. Sì, buongior buongiorno a tutte. Anch'io ringrazio le persone che mi hanno preceduto e la disponibilità a partecipare e le mie colleghe Cecilia e Fernanda che mi coinvolgono in queste iniziative che stanno... Sono importanti sia dal punto di vista della divulgazione storica ma anche perché innescano delle eh, riflessioni sul contemporaneo, come abbiamo capito bene dall'intervento di Barbara Poggio. E io mh, così porterei l'attenzione sul primo dei saggi che compongono questo numero, eh, il saggio di Susanna Mantioni. Che ci porta diversi secoli fa e ci racconta una specie particolare di, eh, per citare Laura Schettini, di traduzione di una diseguaglianza in un atto violento che è in questo caso lo stupro, eh, lo stupro di gruppo. Eh, Mantioni ci, ci porta nell'opera di Lorenzo Vernier che scrive nel 1531, si intitola La Zaffetta. La Zaffetta è una giovanissima prostituta che viene punita dal suo cliente eh, per, perché lei si è rifiutata di avere un rapporto con lui e lui organizza un 31 reale, ho scoperto che la pratica del 31 reale è uno stupro appunto, di gruppo, addirittura mi sembra da parte di 80 uomini. Il, il racconto non è una satira sociale, ci, ci spiega Susanna Mantioni, ma al contrario è un esempio di conformismo sociale, la prostituta va punita con questo comportamento, eh, con questo rituale di stupro collettivo ehm, e quindi diciamo che la narrazione erotizzata della violenza diventa portatrice anche di un compito sociale, cioè di ristabilire un ordine sessuale una gerarchia di potere tra maschio e tra uomo e donna. Eh, anche perché in un certo senso pagare una prostituta per avere un rapporto sessuale metteva in discussione il, eh, la definizione dei ruoli. No? Quindi il rifiuto della prostituta diventa un atto molto grave. E qui vengo alla domanda. Eh, da un lato mi sembra certo che possiamo dire che lo stupro come punizione sia ancora purtroppo una pratica magari non in questi termini così drammatici, ma eh, che riscontriamo nelle cronache i mariti che eh, perpetuano lo stupro all'interno della, della casa o di fidanzati. Ma al di là di questo mi interesserebbe sapere anche dal punto di vista proprio della comunicazione se l'autrice che si è così eh, in maniera veramente sofisticata eh, avventata in questa fonte eh, potrebbe dire di ritrovare nella comunicazione mainstream, noi non siamo il pubblico che doveva leggere quest'opera di eh, Mantioni, ma mh, se comunque nei nel film, nella canzone, nella musica, nel, ma anche così proprio nella comunicazione più banale, esiste una ridicolizzazione dello stupro per alleggerire l'esperienza della vittima. Eh, perché in un certo senso, secondo me, esiste questa dimensione dell'ironia che separa, no? Dellegittima un po' il colpevole dall'assumere dall tutte le colpe. E in questo caso, la vittima è una prostituta, quindi probabilmente. Eh, non so se mi sentite, abbiamo sì. un problema di sì. connessione, ah, scusatemi, io ho perso, chiedo scusa, sì, sì. Eh, ho perso sì, l'ultimo sì. secondo dell'intervento dell di Elena, adesso vi risento nuovamente, sì. eh, do la parola a Laura Schettina, a Domenico Rizzo e a Susanna Mantioni se eh, sei se presente e se è collegata con noi e se vuole dare una risposta a sua volta, lascio a voi la parola. Ma forse, forse farei rispondere Susanna. Non sì, so se, la... Susanna, sì Susanna, se Susanna... Ecco, sì. ecco eh, Susanna, sì, puoi ci... prendere la parola, puoi prendere voce e, e video. Prego. Io vi devo confessare che purtroppo ho perso l'ultima parte della, della domanda, quindi non sono sicura di averla capito molto bene. Eh sì, eh. sì l'abbiamo persa, è andata via. Esatto, esatto, quindi non, ho seguito fino, fino ad un certo punto, ma, ehm, ma poi l'ho persa, quindi eh, diciamo, ho seguito il suo intervento, anzi la, la ringrazio per avermi dato la possibilità di intervenire, grazie a tutti voi, eh, ovviamente eh, mi sembra diciamo una, una iniziativa davvero tempestiva, come, come si diceva questa. Eh, sì, diciamo che io nel mio saggio ho tentato di... Ehm, Tenere, tenere insieme i piani che, eh, che sono stati detti prima, no? il piano culturale, simbolico, ma anche il piano delle emozioni, eh, perché nel, diciamo, nel caso della, dello stupro nei confronti della prostituta del 31 reale, che è appunto una violenza sessuale da parte di 80 uomini, come forma di castigo sostanzialmente della donna che ha osato, diciamo così, Ehm, lasciare il posto che la società patriarcale le assegna in un certo senso ehm, appunto diciamo ne nello stupro della prostituta questi tre piani in un certo senso si, ehm, si intersecano e eh, ovviamente il pamphlet di Lorenzo Venier è un pamphlet eh, che ha un intento ironico mh, abbastanza, abbastanza accentuato ehm, però diciamo ha anche un intento in un certo senso pedagogico, no? quindi le due cose si tengono insieme. Ehm, quindi rispetto alla costruzione della maschilità, diciamo così, eh, il pamphlet di, di Lorenzo Vinier insegna in un certo senso anche agli uomini come devono comportarsi, no? qual è diciamo, ciò, ciò che ci si aspetta da loro da un punto di vista culturale, quando vengono traditi, ingannati dalla donna che, mh, diciamo, dovrebbe essere a loro disposizione in quanto appunto prostituta e quindi in quanto donna pubblica in un certo senso, ehm, beh, cosa, come devono comportarsi gli uomini che eh, vengono eh, appunto maltrattati da eh, una donna che appunto ehm, sceglie di eh, agire in un modo non conforme rispetto a quello che, è, a quello che ci si aspetta. No? E quindi da questo punto di vista sì, certamente, Diciamo mh, la questione dell'ironia dell eh, c'è nel, nel pamphlet di Lorenzo Venier, ma c'è anche, diciamo così, almeno io così la leggo, così lo leggo, un intento pedagogico. Non so se ho risposto alla domanda, però ecco, ho provato a, a sintetizzare. Grazie, grazie Susanna Mantioni. E se vogliono aggiungere qualcosa... Eh, I relatori? Ehm, scusate, io brevemente aggiungerei solo una cosa che a noi è sembrato che questo saggio fosse prezioso anche per un'altra ragione, perché eh, in qualche modo sollevava la questione della funzione erotizzante di una certa pornografia che ruota intorno allo stupro, nel senso che eh, il, il, il lavoro di Susanna Mantoni eh, gira intorno a delle fonti letterarie e, e come tale come dire, e giocano con, con, eh, con l'immaginario, con, con i simboli. E mh, in quest'opera quest di Vernier che viene trattata da Susanna Montioni, lo stupro è un, un ammiccamento agli, agli altri uomini e in qualche modo crea anche lì un serbatoio di, di immagini, di, ehm, di immaginario sessuale, che è un po' quello che diceva prima Domenico Rizzo, cioè cerchiamo anche di eh, capire come si costruiscono e come sopravvivono certi eh, immaginari sessuali e mettiamo al centro... Eh, anche quanto lo stupro abbia una funzione erotizzante in una certa sessualità maschile perché eh, la ha e non vederla diciamo non, non ci aiuta con questo saggio avevamo eh, la possibilità anche di intercettare questa, eh, questa questione eh, se posso soltanto una, una, un, un concetto è davvero un caso perfetto di, eh, di studio rispetto a, a quello che provavo a dire prima, perché eh, quel testo crea una comunità emozionale tra eh, i lettori, eh, così come una comunità emozionale è quella dei, de, de, degli 80 stu, stuperatori che con, nel, condividono questa pratica e agiscono un'emozione di eh, punizione nei confronti della prostituta che ha rotto. E questa comunità emozionale si allarga ai lettori e c'è nella, nella pornografia nella performance del, del potere sulla donna, in questo caso davvero una, un elemento di massima riconoscibilità e, e visibilità. Ecco. Però anche qui eh, c'entrano le eh, emozioni e la capacità di, eh, esprimendole, compiere un'azione sociale che è costruttiva di una, di una comunità maschile. Eh, grazie. Posso, forse Elena Tonezzer vuole aggiungere qualcosa o altrimenti mh, leggo un paio di commenti? No, prego, lascio, grazie per le risposte e lascio la parola a, a nuove domande. Grazie. Allora, eh, grazie Elena. Eh, Maddalena Spagnoli segnala, non so se lo conoscete, a proposito del maschile è imprescindibile l'opera di Carol Petman, il contratto sessuale i fondamenti nascosti della società moderna. C'è stata una richiesta eh, bibliografica alla quale poi si è risposto. Laura Ciurletti scrive... Una domanda chiedendo di approfondire il tema dell'allontanamento dell'uomo maltrattante in caso di violenza domestica. Non mi è chiaro in che modo si garantisce la protezione della donna e di eventuali figli. Cosa si fa per evitare che l'uomo torni presso il domicilio? Eh, credo che su questo ci siano collegate persone che conoscono in maniera più puntuale gli aspetti della, gli aspetti della normativa eh, che io no, no, non conosco bene perché non è poi il mio ambito di, di competenza. Non so se eh, c'è una persona che desidera eventualmente eh, integrare con un'informazione. Ho oh, visto che prima c'erano alcune persone collegate, non so se ci sono ancora. Ecco, magari nel, nell'attesa, non so se intanto Barbara vuoi fare un commento o se eh, Laura e Domenico desiderano eh, aggiungere un commento sul lato della, eh, della loro presentazione. No, io avrei chiesto, avrei chiesto una cosa.